Allora, buongiorno a tutti, io ho preparato delle slide e ringrazio soprattutto la collega perché mi ha aperto la strada, veramente, no, veramente, a parte che ho imparato cose nuove, pur essendo anch'io uno che si occupa di questa materia, no, veramente, veramente, interessante alc alcuni aspetti, soprattutto questa parte qua del, del, dei decreti relativi al, alla guerra, alla guerra mondiale, erano, era, veramente, era veramente curioso. Ehm, allora, e tra l'altro mi serve anche proprio come, come, eh, come dire, introduzione il suo intervento, perché io tratterò più o meno le stesse cose, ma con un, aspetto, con un approccio un po' provocatorio, per farvi capire quando appunto già una situazione così complicata come quella che ci è stata descritta, può essere ulteriormente complicata da alcuni passati, io li ho chiamati artifici, che i titolari dei diritti cercano ovviamente di applicare per eh, poter vantare appunto una una maggior tutela, una maggior durata. Vabbè, Qua ci sono i miei riferimenti, li, li, li metto più che altro per le slide, se qualcuno, più che altro per Twitter, vedo che c'è gente che sta facendo foto, eh, se qualcuno vuole twittare live con l'hashtag del, del festival, almeno io poi stasera me li riguardo volentieri. Mm. Um, vabbè, questo è sempre lo stesso riferimento. Questi sono più che altro i due libri su cui potete trovare un po' di cose rispetto a quello che vi sto dicendo oggi in generale sul diritto d'autore, è un manualetto abbastanza breve, introduttivo, fatto per persone, il primo capire il copyright, per persone che non hanno una preparazione giuridica alle spalle eh, e questo è un manuale, un, diciamo, un saggio sia manuale che eh, saggio critico sul sistema SIAE uscito l'anno scorso e ci sono alcune parti delle slide di oggi che fanno riferimento a, appunto, ad, ad alcuni temi trattati in questo, in questo libro. Eh, questa è una slide che utilizzo spesso per i miei corsi e mi serve per eh, darvi una, come dire, una mappa, per orientarvi. In questo slide si cerca di riassumere il, il, il, il copyright, i meccanismi di base del copyright, chiamandolo, definendolo come un sistema closed by default, il copyright essendo una tutela che scatta automaticamente, senza bisogno di una registrazione, di un deposito, al contrario di quanti il 95% delle persone crede, il copyright scatta automaticamente con la creazione dell'opera. Nel momento in cui l'opera ha quei minimi requisiti di creatività, la legge prevede che sia tutelata, al di là che qualcuno che è l'autore o il titolare dei diritti la depositi da qualche parte. Questo fa sì, implicitamente e come effetto collaterale, che sostanzialmente noi dobbiamo, per una questione di prudenza, trattare tutto come se fosse sotto copyright, a meno che siamo sicuri che non lo sia. Quindi l'approccio deve essere esattamente inverso di quello che succede adesso su internet, per cui se una cosa è su internet vuol dire che è di pubblico dominio, no? Io lo chiamo internet è diventato un public domain de facto, Cioè, tanto è su internet, non mi ha detto nulla a nessuno, ma lo prendo, tanto no, cosa vuoi che succeda, questo è un po' quello che succede ed è anche legittimo perché il, le tecnologie digitali ci portano ovviamente a questa facilità d'uso, e a questa, e ci invogliono c'è il tastino condividi, fai una copia, scarica e quindi non ci preoccupiamo dell'aspetto del diritto d'autore, ma se dobbiamo approfondire com'è la realtà eh, dal punto di vista giuridico, questo è, è quanto, quindi la regola è sempre che tutto è sotto copyright a meno che siamo in una di queste eh, situazioni eccezionali, cosiddette libere utilizzazioni che possono essere o quelle stabilite per legge oppure quelle stabilite dall'autore attraverso le famose licenze creative commons di cui forse parleremo più che altro domani eh, nell'altro incontro. E, di questa esame, però oggi ci interessa solo quel pezzo là. cioè solo la parte del pubblico dominio, ovvero quando il, la tutela secondo la legge scade e l'opera, cioè la c barrata di copyright vuol dire che l'opera esce dalla, dal campo d'azione del pubblico dominio e quindi diventa, scusate, dal campo d'azione del copyright, del diritto d'autore, e quindi diventa patrimonio di tutti. Io ho, ehm, diciamo, individuato queste tre fattispecie, perché noi adesso abbiamo parlato con la, con la collega dei casi in cui... Un'opera è sotto copyright e per il passaggio dei termini previsti per legge cade, come si dice tecnicamente, in pubblico dominio, che è il punto B. Però in realtà c'è anche un punto A, ovvero ci sono alcuni casi in cui io li chiamo, li chiamo public domain by law, cioè è la legge che ci dice fin dall'inizio che un'opera è in pubblico dominio. Il nostro sistema, il nostro ordinamento prevede un unico caso, che è quello dell'articolo 5 della legge sul diritto d'autore che dice che gli atti, eh, dello Stato, gli atti ufficiali, attenzione, dello Stato e delle pubbliche amministrazioni non sono coperti da diritto d'autore. Cassi, classico esempio per noi giuristi sono le sentenze, i test delle sentenze, che sono opere dell'ingegno di un certo pregio a volte, cioè il, il giudice che estende una sentenza a volte fa dei ragionamenti giuridici, de, de, de, scrive, a volte scrive bene, molto più, molto più di frequente scrive male, però... Eh, quella è un'opera dell'ingegno tecnicamente, c'è anche il nome e cognome del giudice, quindi ci sarebbe una sorta di diritto morale, ma in quel caso il giudice non è, giudice, non è il signor Mario Rossi, il dottor Mario Rossi, ma è il giudice del Tribunale di Torino, il quale se mette una sentenza la emette tra l'altro in nome del popolo italiano, quindi quello è un caso di pubblico dominio. Vi invito però a cercare le sentenze su internet, a vedere quante ce ne sono disponibili, tante forse per voi, ma non così tante come sarebbero necessarie per chi fa questa attività come nostra, di giuristi, per la ricerca, perché gran parte delle sentenze sono in realtà inserite in database proprietari e quindi non sono di fatto in pubblico dominio facilmente reperibili. Dopo andiamo a toccare questo, questo argomento. Il caso B l'abbiamo già trattato, quando scadono tutti i diritti di privativa su di esse, io avevo messo, non sapendo di cosa avrebbe parlato la collega, comunque avevo messo questa nota, non sempre facile da definire. E caspita, adesso che ho ascoltato l'intervento precedente, probabilmente qua ci sarebbero altri 10 slide. Io solitamente pubblico dominio nei miei corsi e lo risolvo con questa slide, dicendo che ci sono questi tre casi. Il caso B ci porterebbe dietro tutta una serie di eccezioni e di sottoeccezioni, che sono quelle che abbiamo visto adesso. E infine c'è un caso C che è quello in cui è il titolare che rinuncia all'esercizio dei diritti, quello che Creative Commons chiama CC0. Okay? Sostanzialmente è... Non è una, tecnicamente non è una licenza, perché è proprio un waiver in inglese, un atto di rinuncia. Cioè il titolare dei diritti, l'autore, nella maggior parte dei casi, dichiara che da questo momento in poi non eserciterà più i suoi diritti d'autore. Passatemi la battuta, è come se dichiarasse di essere già morto da più di 70 anni, ok? Quindi anticipa questa caduta in pubblico dominio. Cosa che da noi non è così facile fare, perché noi abbiamo dei diritti di cui l'autore non si può spogliare liberamente, che sono i famosi, dopo li vedremo, i diritti morali. Però... Le, le CC0, tut, come tutte le scienze creative Commons, sono degli strumenti che noi abbiamo ereditato dal, dal, dal, dall'ordinamento americano e quindi si portano, vengono da un, da un modello giuridico, da un ordinamento giuridico diverso dal nostro, in cui questa cosa è più fattibile, funziona meglio. Ehm, quindi questa sarebbe la teoria. Adesso per un, per un attimo dimenticate tutti i casi e tutte le particolarità che ci ha detto la collega nel, nel suo intervento. Sarebbe facile, no, pubblico dominio, quando un'opera è caduta pubblico dominio vuol dire che nessun diritto è più riservato e quindi è di libero utilizzo, senza vincoli e senza condizioni. Oh, che bello. Quindi tutti dicono, vabbè, è facile, è davvero così semplice? In realtà la risposta l'abbiamo già, appunto, se abbiamo, avendo ascoltato l'intervento precedente, col cavolo. Anzi, qua inizia il thriller, qua inizia la parte, il, il, una storia comica, adesso ho usato it apposta perché è un clown quindi dovrebbe essere una cosa che fa sorridere in realtà poi diventa il mostro che ti segue negli incubi ok, quindi ovviamente no, non è così facile perché ci sono vari vincoli aggiuntivi è partita una g di troppo e scaltri artifici con cui i titolari dei diritti cercano di allontanare il pericolo della caduta in pubblico dominio perché appunto già la legge è complicata e ci dà una serie di eh, particolarità di cui dobbiamo tenere conto e proprio grazie a questa situazione abbastanza complessa i titolari di diritti cercano di cavalcarla per rendere ancora più complessa di fatto poi la caduta nel pubblico dominio vi faccio vedere una carrellata di quelli che mi sono venuti in mente, in realtà se ne servono tanti però oggi volevo solamente buttare qualche pulce nell'orecchio allora innanzitutto se voglio, se voglio allontanare il pubblico dominio qual è il modo più semplice e soprattutto più sicuro, più efficace chiedere al legislatore di portare di allungare da 50 a 70, da 70 a 90, da 90 a 120, poi prima o poi diventerà eterno questo diritto d'autore. Basta chiedere esatto, alla no, Basta, avere una voce sufficientemente grossa e, e, e, e potente per far pressione sui legislatori, e adesso questa qui è una foto che ho fatto io quest'estate quest in visita al, al, al Parlamento Europeo, ovviamente vuoto perché era tipo il giorno di Ferragosto o il giorno dopo, e, però ecco, è così. Questo è anche quello che stiamo vedendo in questi, in questi, in questi anni: no? il, di recente sono stati allungati i termini per i diritti connessi del produttore degli interpreti in ambito discografico. Quindi da 50 sono arrivati a 70. E, il caso Walt Disney, il Mickey Mouse Act. Basta cercare in rete: trovate un sacco di articoli e un sacco di, di informazioni su questi argomenti. Inutile adesso, eh, non è il caso adesso, di approfondirli tutti. E, si può far leva su altri diritti quindi già esistenti ad esempio adesso ho messo Giuseppe Verdi i diritti morali noi abbiamo nel nostro ordinamento, essendo un ordinamento figlio del eh, diritto d'autore francese quindi dove è la figura dell'autore ad essere al centro e non tanto figura imprenditoriale del, del, del produttore o del, dell'editore quindi i nostri sono diritti d'autore della persona fisica che crea e quindi c'è una componente morale e reputazionale molto importante e ehm, e quindi a volte anche un'opera caduta ampiamente in pubblico dominio dal punto di vista del diritto di utilizzazione economica, il suo uso può essere limitato dai suoi eredi, dall'eredi dell'autore, dell sfruttando i diritti morali. Cioè dimostrando che quell'utilizzo va a toccare un aspetto, diciamo una corda delicata dal punto di vista del diritto morale. Non è così frequente effettivamente nella pratica, però a volte può essere sufficiente mandare una lettera di, fida, di diffida facendo paventando di esercitare uno di questi diritti per bloccare un utilizzo, okay. adesso, questa è una slide tipica da corso di formazione, quindi forse in era per farvi capire che cosa sono, più che altro la definizione, i diritti morali sono diritti inalienabili, e inestinguibili, strettamente legati alla personalità, alla, personalità, alla reputazione creativa dell'autore, vuol dire che l'autore non se ne può spogliare e quando, quando muore, anche quando sono passati 70 anni, 71, o 78 e 120 giorni, cioè quando abbiamo la certezza che dal punto di vista del diritto di utilizzazione economica il termine è scaduto, però i suoi eredi e eventi causa possono continuare ad esercitare questi diritti in uno di questi casi, che sono molto, molto, molto ristretti, come vedete, ehm, passiamo però appunto a questo è un caso ancora abbastanza marginale, a casi un pochettino più concreti, si può far leva sui diritti connessi, di quanti remaster delle Zeppelin, dei Queen e dei Beatles abbiamo bisogno? Eppure ogni anno vi invito a entrare in un autogrill, che ormai autogrill è il luogo in cui si comprano i dischi, no? No, dove si possono comprare, i dischi quelli fisici, intendo. E troverete raccolte di, di Barry White, remaster delle Zeppelin, raccolte di Vasco Rosso. Perché si fanno tutte queste attività di compilation, remaster? la, la diciamo, versione ufficiale è perché è, così suonano meglio la versione diciamo più maliziosa è così abbiamo dato, dato nuova vita quantomeno diciamo abbiamo do, dato nuova vita a un prodotto discografico quantomeno dal lato del diritto connesso del diritto del produttore discografico che è il diritto che parte nell'anno in cui viene realizzato il master okay? quindi nel momento in cui c'è una rimasterizzazione Riparte il almeno la durata del diritto di produttore discografico. Se poi in questo remaster abbiamo aggiunto ad esempio una linea di basso, o dei cori o delle cose, può essere che si facciano ripartire anche dei diritti di interpretazione, se l'intervento dell'interprete dell è sostanziale e riconoscibile. Questi sono i diritti connessi, li abbiamo, anche qua li abbiamo già parlati, questa, ne abbiamo già parlato, questa è una cosa che io utilizzo per i miei corsi, i diritti connessi sono diritti esclusivi su attività simili o connesse e quelle tutelate di diritti d'autore in senso stretto, cioè i diritti d'autore in senso stretto sono i diritti dell'autore, cioè della persona che crea l'opera. Il diritto connesso appartiene a altri soggetti che non sono tecnicamente creatori, ma fanno un'attività fondamentale, come ha già detto la collega prima, per rendere l'opera fruibile al pubblico. Cioè la interpretano e la registrano, la incidono, la fissano, si dice tecnicamente, sul supporto per poi farne copie o diffonderla. E, e sono questi appunto, in ambito musicale, te, sono i più importanti, sono appunto quelli del produttore dei fonogrammi e dei diritti relativi agli interpreti ed esecutori dell'opera musicale, che entrano in gioco pesantemente anche nella musica classica, ok? Se voi volete cioè, è un esempio classico questo, mi chiedono, ah ma mi scrivono sul mio blog, eh, ho fatto il, il filmato del mio matrimonio, della cresima di mio figlio, l'ho messo online e YouTube mi ha tolto la traccia musicale, ma come mai? Era musica classica. E io rispondo, sì ma chi è che la suonava? Ah già è vero, era, era la versione di Pavarotti del Vincerò, eh, caspita, è ancora tutelata, non dal punto di vista del diritto d'autore, ma dal punto di vista del diritto connesso, sia discografico, quindi articolo 72, e sia di interprete esecutore quindi anche lì capisco che sia magari per un giurista è una, è una banalità per chi non è del settore è un'ingenuità in cui è facile cadere um, questo era quello che dicevo prima delle sentenze se poi un'opera in pubblico dominio pensate a un database, adesso prima fate fatto esempio delle sentenze perché quello ecco, per noi giuristi è più simile pensate anche alle fotografie di cui parleremo domani sempre domani pomeriggio eh, delle fotografie di pubblico dominio inserite però in una banca dati di fotografie in cui non c'è più il diritto dei fotografi ma c'è comunque il diritto di colui che ha organizzato il materiale all'interno di una banca dati se la banca dati è creativa c'è un diritto d'autore pieno sulla banca dati ma comunque poi sotto ci sarebbe anche questo famoso diritto sui generis volgarmente detto anche database right cioè diritto eh, su... Che è un diritto strano del costitutore della banca dati che copre attività di estrazione e riutilizzo di parti sostanziali del, della banca dati quindi anche lì non è detto che se delle fotografie io le trovo su una banca dati eh, delle fo foto fotografie di pubblico dominio non è detto che se le trovo in una banca dati le possa estrarre massivamente e riutilizzare perché anche se non vado a toccare un diritto d'autore potrei andare a toccare un diritto, un diritto sui generis un, questo è uno di quei casi il diritto sui generis in cui in realtà il diritto non scade mai perché perché le banche dati, soprattutto quelle eh, realizzate e messe a disposizione online, ed sostanzialmente quasi tutta, la, la maggior parte delle banche dati ormai viene fruita sui server, quindi ho una password e la, la utilizzo, poi noi avvocati, io almeno quando ho iniziato a fare la pratica, non tantissimi anni fa, c'erano ancora i DVD con le sentenze e gli aggiornamenti che arrivavano mensilmente ogni tre mesi. No? Quello è un altro mondo, ma quando un database è fruibile online, perché dico che è eterno questo diritto? perché ogni anno viene spostato il copyright grazie ad un aggiornamento a volte anche minimale per cui abbiamo finalmente trovato qual è il modo per far diventare il copyright eterno basta metterlo online cioè basta sfruttare il fatto che anche i siti web lo fanno sotto il sito web ogni anno io sposto sotto il mio blog il copyright 2015 2016 2017 a volte magari i contenuti non sono neanche mai cambiati però in questo modo sono riuscito a rendere eterno un diritto d'autore che era nato per essere invece Limitato. una cosa che non abbiamo detto e forse è importante dirlo, se voi andate a leggere la versione originaria della, della Costituzione americana c'era una durata molto, molto, molto corta del diritto d'autore, anche nel, nel copyright act della regina d'Inghilterra, eh, quello del 1709-1710, erano 14 anni rinnovabili una sola volta per un totale di 28, Quattord non dalla morte dell'autore, 14 anni da quando all'epoca si depositava l'opera, però capite che era una cosa che doveva essere al massimo di 28 anni, l'abbiamo portata a, buh, quanto? Perché tutta la vita dell'autore è più 70 anni, più eventuali 8 anni e 120 giorni in questi casi. Quindi siamo arrivati a un secolo e mezzo di durata della tutela. E provate, Ma non è una tutela, certo? non è, è una tutela, è una tutela per, per i titolari dei diritti. Di esatto, per un, giustamente dice la collega. Non è tanto, siamo, abbiamo snaturato. Esatto. Esatto, abbiamo snaturato un diritto che doveva essere dell'autore e l'abbiamo portato ad essere un diritto che tutela tutto un settore industriale. Io ogni volta lo dico, cioè, noi stiamo parlando di musica, ma di, sul copyright si basa l'industria che genera maggiori introiti al giorno d'oggi, perché se pensate, no ma voi pensate anche a Apple, Facebook, Google. Microsoft, Microsoft, quando vi dicono chi è l'uomo più ricco del mondo, è uno che ci ha venduto copyright per vent'anni. Ok, cioè, so, qua sotto c'è l'adesivo su questo computer, quella licenza che rende, che vincola la licenza a questa singola macchina. Questa roba qua è quello che abbiamo pagato, è copyright, quindi è un diritto che ha un peso fondamentale nell'economia mondiale. Ecco perché non mollano l'osso e tendenzialmente allungheranno sempre più la tutela. Um, vabbè il problema l'avete capito, la provocazione è arrivata, poi magari nel dibattito ne parliamo meglio. Eh, qua entro, poi la collega che ha lavorato in SIAE mi darà una mano, io mi sono scontrato con questo, con questo argomento mh, tempo fa, si può far leva anche su un diritto tecnicamente abolito nel, nel 97, il diritto demaniale era un diritto legato anche, eh, che, che si applicava anche a opere, di autori morti da più di 70 anni, appunto chiamato demaniale perché non era più dei di un singolo soggetto, di un privato, ma era demaniale dello Stato. Okay. è stato abolito nel 1997, sono stati tolti dalla legge sul diritto d'autore gli articoli 175 e 176 che erano quelli che, che, che si occupavano di questo diritto. Piccolo problema, hanno abolito, <ride> abrogato gli articoli della legge sul diritto d'autore, ma non hanno abrogato un articolo del, decreto regio, del regio decreto d'esecuzione della legge sul diritto d'autore che esegue questi articoli, che voi dite, ma non sarà una cosa automatica, se viene, se viene meno la norma principale, la norma che l'attua dovrebbe venire meno. No! Cioè, su questa cosa ci siamo trovati a discutere io e altri giuristi anche giuristi di un certo livello, perché se voi andate a cercare sul sito, ad esempio, del professor Robertazzi, che redige tutti gli anni una versione aggiornata del codice, eh, del, diciamo di tutte le leggi in materia di diritto d'autore, c'era ancora, fino all'anno scorso, l'articolo 51, 52, non me lo ricordo più, ce scritto qua, 51 del regio decreto, come abrogato, poi finalmente eh, il famoso sito normativa.it, che è, tenuto dal governo italiano e quindi dovrebbe essere la fonte di riferimento per capire se una norma è ancora in vigore o meno, ha chiarito e ha chiarito purtroppo che questo articolo è da considerare ancora in vigore, perché pur parlando del diritto demaniale, si occupa anche di altri argomenti, infatti c'è proprio un anche all'interno dell'articolo, dopo ve lo faccio leggere, che secondo ovviamente un'interpretazione conservativa e restrittiva è da, è, diciamo, fa in modo che questo articolo rimanga in vita. In più, visto questo principio su su questo principio eh, si può diciamo, fondare tutta una prassi burocratica di cui è molto difficile liberarsi. Adesso vi racconto come immagino ho messo, ho messo il, il, il bordero SIAE, immagino che sia abbastanza evocativo per molte persone, il vecchio bordero è quello ancora cartaceo, adesso si stanno evolvendo verso il bordero digitale online, però questo è. Ecco l'articolo: articolo 51 del Regio Decreto 1369 del 1942 è una norma, come vedete, molto moderna, molto attuale. Eh, che esegue un articolo 175 della legge sul diritto d'autore, che è la 73 e il 41, abrogato nel 97. Quindi è un articolo che esegue una norma che non, che non esiste più. E dice al comma 1, sono tre commi, ho messo solamente il comma 1 perché è quello che ci interessa, che chi dirige l'esecuzione di opere musicali di qualsiasi natura ha l'obbligo anche ai fini del controllo sull'esecuzione di opere soggette al pagamento del diritto demaniale. quindi anche ai fini del controllo, quindi non, se non ci fosse stato diciamo il senso generale di questa norma potrebbe essere inteso diverso, comunque, diversamente, comunque ormai così è. Anche fino al controllo sull'esecuzione di opere soggette a pagamento del diritto dei maniari, di redigere per iscritto prima dell'esecuzione o immediatamente dopo il programma di, tutela, di tutte, scusate, il programma di tutte le opere o dei bravi staccati di opere musicali o delle brevi composizioni effettivamente eseguite o rappresentate e di consegnarlo, di trasmetterlo all'ufficio incaricato all esa, dell'esazione del diritto o a persona da tale ufficio incaricata al più tardi entro il giorno successivo dello spettac allo spettacolo e trattenimento. Il famoso quello che volgarmente poi chiamiamo Bordereau, in realtà è programma musicale è un documento in cui vengono inseriti tutti i brani eseguiti. Beh, morale questo fa sì che eh, sostanzialmente anche quando organizzo spettacoli di musica cadute in pubblico dominio, ci sia sempre il dubbio devo o non devo compilare il bordero. È eh, dubbio che chi, chi ha avuto a che fare con la SIAE sa che questi dubbi purtroppo a volte si protraggono per molto e come dire fermentano soprattutto adesso che c'è la rete per cui girano le informazioni perché cosa succede che si va alla SIAE di Torino e si ottiene una risposta si va alla SIAE di Chieri o alla SIAE di Novara e si ottiene una risposta diversa caspita allora si crea quella incertezza e quel dubbio che fanno male e danno il massimo il potere al burocrate che invece dice da noi si è sempre fatto così o oh no questa è la risposta che spesso ci sentiamo dire questa è un'altra fonte, cioè un accordo sottoscritto tra SIA e ANCI, quindi associazioni comuni, la fonte è sul sito dell'ANCI, però non è una norma giuridica nel senso pieno del termine, è un accordo, però questo è quello che si trova se cercate informazioni su questo argomento, ovvero a maggior chiarimento delle istruzioni operative fornite con la nota 2.782 del 13 giugno corrente anno, corrente anno dovrebbe essere, se ricordo bene, il 2006, scusate non l'ho aggiunto però sul sito lo trovate, quindi sono già passati dieci anni. Si precisa in merito alla possibilità prevista dall'articolo 7 di sostituire il programma musicale con una autocertificazione, quindi in caso di opere in pubblico dominio si può non compilare il borderone nel senso, nel senso pieno, il programma musicale scusate in senso tecnico, ma procedere con un'autocertificazione, però come si fa questa autocertificazione è stato spiegato soprattutto ai comuni perché sono quelli che poi organizzano la maggior parte degli spettacoli hanno e si interfacciano con la SEA per questo tipo di problema. Quindi in conseguenza della legge 30 del 97 che ha abolito il diritto demaniale ed abrogato gli articoli 165 e 166 della legge sul diritto d'autore, le utilizzazioni delle opere di pubblico dominio sono libere, quindi ok, il principio ce l'ha in un certo senso confermato e eh, eh, ci dà maggior tranquillità, però Dopo parte tutta la, la, la, la, la trafila che ci spiega cosa dobbiamo fare. La redazione del programma musicale può pertanto essere sostituita, qualora ne venga fatta esplicita richiesta, da una dichiarazione in fede rilasciata dai soggetti organizzatori. E continua dica in questa slide. L'autocertificazione deve essere presentata anticipatamente rispetto all'evento spettacolistico, quindi se organizzate un, un, un evento di musica classica, quindi tutto di pubblico, scusate, non di musica classica, di, pubblica, di musica di pubblico dominio, non vuol dire che non dovete andare a dirlo alla SIAE, detto proprio volgarmente. Comunque la SIAE lo vuole sapere prima, perché? Perché come dice alla fine potrebbe venire a controllare e quindi vuole sapere dove fate l'evento e cosa state facendo. Okay? Quindi è un pubblico dominio asterisco, diciamo, un pubblico, pubblico dominio fino a un certo punto. E può essere prodotta soltanto nel caso in cui il repertorio programmato prevede l'esecuzione di composizioni interamente di pubblico dominio o non tutelate. Tale dichiarazione dovrà essere sempre corredata da un elenco dettagliato e fedele dei brani che saranno utilizzati, o in sostituzione da locandine, programmi di sale e qualsiasi altra documentazione idonea a consentire alla SIA di verificare la correttezza di quanto segnalato, ove si se ritenga opportuno potranno essere disposti certamente per riscontrare la rispondenza del repertorio eseguito e quello dichiarato. Aggiungo subito un'altra provocazione, ma non la approfondisco perché non ce la facciamo, c'è tutto il problema della musica improvvisata, improvvisata veramente, per cui gli autori dicono ma io cosa scrivo in questo documento se, se vado a improvvisare se facciamo una jam session, una jam session jazz e suoniamo per mezz'ora roba che ci viene in mente sul momento di fare quindi altro problema e quindi in generale al di là di questi casi che abbiamo visto e anche di quelli che se ha segnalato la collega prima che già ci fanno venire abbastanza ansia questa è un'immagine che segnala l'ho trovata cercando come, come parola chiave ANSI eh, far leva su quello che gli informatici chiamano FOOD ovvero Fear, Uncertainty and Doubt cioè inoculare il dubbio e l'incertezza per cui onde evitare di avere problemi io mi astengo dal fare cose okay? e eh, questo è un po' il problema con cui ci scontriamo Perché anche quello che vi dicevo prima il problema del chiedere ad un ufficio CIA di una città e ottenere una risposta da quella che si è sempre avuta in un'altra città Crea il dubbio, ma è che aveva, chi è che ha ragione all'ora dei due, questo o quello? Quando soprattutto ti stai riferendo a un ente che dovrebbe essere nazionale, la CIA, la società italiana, autore ed editori. Ma se appunto in un posto ti forniscono una risposta diversa dall'altra, cominci a pensare che non sia tanto la norma a essere rispettata, ma la prassi a essere applicata. Il che appunto crea questa, questa cosa, cioè il fear, uncertainty and doubt, cioè paura, incertezza e dubbio. Questa è la frase che tendenzialmente viene a chi organizza eventi, a chi fa cose, a chi vuole fare eh, anche a volte attività meritorie, di pubblico dominio, a scopo diciamo, di, di divulgazione culturale, ma se poi qualcuno mi fa causa e quindi a volte non potendoci permet permettere un approfondimento, perché costa andare dall'avvocato a riprendi, da, dall'avvocato a chi vieni, da qualcun altro, per chiedere, Faccio... non è più, ah ok. E chiedere una consulenza ha un costo e quindi a volte per non assumersi questo, questo rischio e non accollarsi questo costo ci si astiene e questo è esattamente quello che non, voleva, non volevano coloro che hanno creato il diritto d'autore e il copyright qualche secolo fa. Il diritto d'autore e il copyright in generale la proprietà intellettuale anche quando si parla di brevetti nasce come incentivo alla creatività e all'inventiva. Qua, snaturandolo come abbiamo descritto adesso, l'abbiamo portato fuori da questo suo binario e l'abbiamo fatto diventare qualcosa che invece induce a, a non fare. Questi sono altri esempi, li abbiamo già detti, quindi è inutile approfondire. Anna Frank non è on topic, no? oggi ci deve parlare di musica, però è un esempio interessante, no? l'abbiamo già approfondito. L'altro esempio, qual è? Cosa vi fa venire a mente quell'immagine? No? è nel titolo della nostra. Della nostra. Della, Mr. della nostra, esatto, della nostra mh, conferenza di oggi, è la Marilyn che canta Happy Birthday, un video abbastanza noto e che ci ricorda appunto anche la vicenda di questa canzoncina che sembra di pubblico dominio perché tutti la cantano, però io ho scritto un articolo in cui spiegavo che solo da una sentenza di quest'anno, di, di una corte americana, abbiamo avuto la conferma che si potesse utilizzare ed è una, ancora una sentenza di primo grado, potrebbe essere ancora messa in discussione. Eh, anche qua ci sarebbe da approfondire tutta la storia, non abbiamo tempo, è semplicemente come spunto di approfondimento. In conclusione, io cosa suggerisco? Già il fatto che ci sia un evento come questo è importante, è, diciamo, stiamo già nella direzione giusta, è un buon antidoto per non farsi fra virgolette eh, fregare da, eh, chi vuole invece aggiungere dei vincoli a qualcosa che, che dovrebbe essere tecnicamente ormai di uso libero è quello di informarsi, essere consapevoli, lo diremo domani bene anche sulla parte relativa alle fotografie, io mi sono trovato a discutere con agenzie che facevano foto aeree e le spacciavano come foto creative e volevano vantare un diritto d'autore di 70 anni, ed erano delle foto fatte da un software in realtà, cioè fatte da, da un aereo che però aveva una macchina che faceva delle foto in serie e venivano… In, messe in fila da un software, no? Orto, or, diventavano ortofoto cioè secondo dei criteri tecnici, ingegneristici, ingegneristici per cui non c'è creatività e quindi rientrano nelle fotografie al massimo quelle tutelate da 20, dai vent'anni 20 dal, dallo scatto, no? eppure anche lì c'è stato bisogno di, di discutere e trovarsi a, a, così, a creare conflitto, avere una maggiore consapevolezza dovrebbe già aiutarci a metterci nella posizione giusta. Eh, il fatto che appunto si, è si sia organizzato un evento come questo siamo già, eh, è già un passo, il fatto che qualcuno sia venuto, che abbiamo fatto la registrazione che poi verrà diffusa spero che aiuti anche altre persone e quindi niente io vi ringrazio, qui ci sono i miei riferimenti.